L'Istituto Superiore di Medicina Tradizionale Cinese, Villa Giada, è nato a Roma nel 1990 ed è stata una delle prime scuole a presentare la medicina tradizionale cinese attraverso le fonti originali in collegamento diretto con le università e con gli esperti cinesi. che eh eh di Suona <coughs> bene, si è di spiritualità. di tanto arriva su, poi si ascende, poi si è Presso la scuola si tengono corsi di formazione che abbracciano tutti i campi della medicina tradizionale cinese, non solo acupuntura quindi, ma anche massaggio terapeutico, twin-a, fitoterapia, chi OXA e le tecniche Yangsheng di, eh, di autoguarigione. I nostri corsi sono frequentati sia dai medici che dagli operatori olistici e preparano a utilizzare la medicina tradizionale cinese sia come strumento di prevenzione che come eh, strumento terapeutico. La medicina tradizionale cinese può essere una grossissima integrazione con la medicina occidentale moderna perché lavorando sull'uomo a 360 gradi aumenta le capacità diagnostiche. Io ormai mi occupo di medicina tradizionale cinese da vent'anni, sono un anestesista quindi ho anche fatto attività ospedaliera e ho visto che appunto lavorare con la medicina tradizionale cinese significa riuscire ad avere più possibilità per diagnosticare le malattie o quantomeno per mettere insieme tutti quei disturbi che la medicina moderna non riesce a classificare, a inserire in un quadro patologico preciso. Il nostro punto di forza è sempre stato il legame con le università e con gli esperti cinesi attualmente siamo in grado di offrire ai nostri studenti borse di studio per il perfezionamento dei propri studi in Cina, presso l'università di Tianjin e, e lavoriamo eh, all'interno del comitato per l'istruzione e l'educazione medica della World Federation of Chinese Medicine Societies proprio al fine di mantenere sempre elevati gli standard formativi della nostra scuola. Da molti anni qui a Villagiata ho portato avanti un discorso artistico chiamato Laboratorio di Taumaturgia. Dunque l'idea è nata perché io ho avuto una visione dei 64 esagrammi del libro dei fondamenti a colori e sono tipo 20 anni che sto cercando di realizzare questa visione. e Mi sono reso conto che avevo bisogno di una persona esperta in cultura e in lingua cinese che eh, ha iniziato con me a studiare il problema e ancora lo stiamo studiando. Io mi chiamo Giulia Pernis, eh, studio qui a Villa Giada ho seguito il percorso di Yansheng biennale e adesso sto concludendo il terzo anno del percorso di Guina. Ci sono tantissimi corsi, quindi anche la formazione continua è possibile, nel senso che ogni anno, oltre ai percorsi tradizionali, diciamo, ci vengono proposte seminari di approfondimento o corsi completamente nuovi. Il mercoledì mattina, Villa Giada, è un'occasione per incontrare questa tecnica millenaria che è chiamata Qigong, una tecnica cinese che consente all'uomo in tutta la sua integrità di poter unire le potenzialità energetiche con il corpo. Oggi la scuola, eh, oltre alla didattica di medicina tradizionale cinese, è anche un centro di, di esperienza e di ricerca multidisciplinare, è attivo anche un laboratorio artistico, cineforum, incontri culturali per spaziare ad ampio raggio sul tema della cultura e dei rapporti tra eh, il pensiero orientale e il pensiero occidentale.